Buonasera a tutti, oggi la mia ospite buonasera. è Erika Emma Podré, eh, che viene dall'Ungheria, che ha origini ungheresi, e voglio parlare di come si passa la. Tateria. Mi aiuti Erika a raccontare? Sì, buonasera a tutti, grazie a questo invito, è bellissimo perché è bello parlare della nostra origine. Eh, Ungheria è eh, un piccolissimo paese. Eh, io vivo da tanto tempo in Italia e eh, il nostro Natale è un po' diverso dal Natale degli altri paesi del mondo. Il, eh, il regalo porta il Gesù bambino, non Babbo Natale. Babbo Natale comincia così: 5 eh, dicembre. Eh, noi tutti i bambini anche adulti mettono le loro stivali, le scarpe dentro la finestra e porterà regalo il Babbo Natale e la mattina quando alzano i bambini trovano questi dolci, carbone che, che non è buono naturalmente e questa Babbo, per noi è Babbo Natale però Natale eh, facciamo l'albero il 24 dicembre Ricordo io che prima facevamo, era molto semplice, non avevamo tutte queste eh, possibilità di, di allestimento per l'albero, non non eh, grillanda, non avevamo. Allora mi ho portato eh, questo zucchero, questo che mettevamo sull'albero pieno, pieno, pieno, pieno e le candele vere. Vuol dire accese le candele vere accese e Ma poi, non però... poco No, facevamo molta attenzione, sì, <ride> perché purtroppo questa questa poteva succedere. Eh sì. eh, però molta attenzione. Che facevano? Facevano i genitori per i bambini piccoli, loro facevano una sorpresa, facevano questo albero, i bambini... Met eh, lasciavano con i nonni che andavano magari eh, con la slitta oppure andavano altra, altra stanza, i genitori allestivano l'albero con le luci e mettevano eh, giocattoli e dopo bambini piccoli entravano con questa sorpresa perché Gesù bambino portato i regali. Che bello. Sì, invece crescendo, dopodiché, eh, che succedeva? Eh, mettevamo oramai i più grandicelli, verso i ragazzini di dieci anni, facevano insieme l'albero, allestivano l'albero, e dopodiché eh, mettevano i regali e festeggiavano. Queste feste erano intime eh, di, della famiglia. C'erano forse i nonni solamente, ma non era una grande festa come eh, magari... Ma Alta. questo era 24 sera o sì, era... 24 sera, 24 sera. Dopo che hanno aperto i regali, dopo c'è la cena. Naturalmente che cosa mangiavano gli ungheresi? La zuppa di pesce, eh, la, eh, il pesce il fritto. Naturalmente, forse come qui eh, in Italia, no? Che mangiavamo, non mangiavamo le carni. Eh, dopodiché, eh, giorno dopo c'era, che incontravano eh, con i zii, le festeggia, festeggiavamo, mangiavamo eh, diversamente eh, e, e così funzionava il eh, Natale. E che cosa succedeva in Ungheria? Voi lo sapete, l'Ungheria eh, diversi anni fa, nella mia infanzia, il re comunismo. Allora non è che era, potevamo eh, fare lo stesso maniera come adesso. Quell'epoca la festa, dicevano la festa dell'amore, festa del, della famiglia. Però eh, noi naturalmente tutti quanti per i bambini era bambino Gesù che portava il regalo. E poi nelle scuole era molto bello che eh, prendevamo una grande scatola, mettevamo i nomi e ognuno prendeva uno e faceva un regalo, cambiava un regalo, e dipende chi, chi, chi, chi prendevi. e Quindi generalmente chiedeva aveva chi ha pescato chi ha pescato, non si sapeva chi ha pescato. No, chi. no, no, perché dentro la scatola tu prendevi un nome e dovevi fare un regalo, era così, secondo me quella è molto carina perché giustamente non c'era, ognuno che capitava faceva il regalo, generalmente facevano, chiedevano fare libri, era molto bello, questa mi piaceva. E poi... E poi eh, mh, Potevamo andare a Messa e la notte, 24 notte, potevamo andare a Messa, che era molto bello, e anche i piccoli centri ehm, potevano continuare a frequentare la chiesa, eh, facevano i bambini, andavano fa vestiti quel tipo quasi come Halloween giorno 24 pomeriggio. Ah, quindi c'erano sì, c'era. C'era un vestito particolare? O sì, come mettevano, mettevano eh, proprio eh, della eh, natalità, no? C'era il Maria, c'era Giuseppe ah. e tutto quanto camminavano, andavano le, avanti le case, facevano, cantavano e prendevano questi dolcetti. Adesso che cosa ha cambiato? Fanno Quasi tutte le chiese fanno pomeriggio della rappresentanza della eh, Natività del Betlemme nelle chiese, pomeriggio eh, e prima di andare a casa eh, questi bambini, cambiato così. E la, la notte vanno naturalmente alla eh, eh, Santa Messa di, di Natale e poi che altro che posso raccontare? Eh, Alessia, eh, una cosa mh, veramente bella bello perché è di diverse. Ho parlato con le mie amiche eh, anche oggi, e curioso, ma non, tu, non lo so per te. Io ricordo solamente un Natale. Una volta, quando ero piccola, ho eh, eh, ricevuto quella, quella bambola con la carrozzina. Ecco, ricordo questa, ricordo l'albero, quasi, quasi tutti particolari e dopodiché altri, non lo so perché, sono fuggiti, forse non erano così importanti, non lo so, non, non ricordavo tutti quanti, eh. anche le mie amiche dicono guarda anche a me è successo, anche mio figlio ricordava questa, non lo so a te com'è successo, ricordi eh, tanti, no. tanti Natali oppure solamente un po'? Ma devo dire, io mi ricordo più, forse più orti, quelli quando ero piccola piccola perché aspettavo il Babbo Natale con i regali, quindi... Era emozione, diciamo, impazienza di una bambina piccola, ecco. E eh certo, certo, è, è la sorpresa è proprio questa era per Ungheria, della sorpresa per, un, per una bambina che entra e trova quest'albero e regalo sotto. È una cosa. <ride> Sì, bella. Ma facevate anche decorazioni per albero? Facevate qualcosa di decorare? Ecco, sì, di eh, eh, sì. questa mi hai fatto ricordare, come non c'erano questi, mm -hmm. questi pronti che uno può mettere, allora eh. nella scuola facevamo eh, i coricini, le stelle, eh, ognuno che poteva fare una forma, cartone cartone, dopo dipingevamo e mettevamo sopra un filo di, di eh, un filo eh, eh, e così potevamo mettere sopra l'albero eh, eh, che abbiamo fatto noi il nostro albero perché era diverso forse anche adesso che noi mettiamo tutto la macchinetta mettiamo l'orso a chiotto come tu vedi io c'è eh, le palline le, eh, le bambole e tante cose, proprio che, che più ricco, sì. più, più bello, e questa è il soldatino, la macchinetta, e tutte queste cose, sì, sì, era bello. Magari abbiamo Quindi, fatto... C'è anche emozione della scelta, no? di, di cosa mettere, quali... quali certo, dei certo, dei... perché quando, dopo il Natale, che tu e, e, e, e gli alberi erano veri, e l'altra cosa che non si dimentica, Mai il profumo, il profumo del pino, l'albero vero che, che, che utilizzavamo. E ti dico sinceramente, io non, non, non utilizzo più albero perché mi dispiace. Che tagliano. mi dispiace semplicemente questa mia scelta. Però ogni anno il eh, mio albero di Natale è diverso, perché non faccio un albero che come un ombrello tu apri, effettivamente cioè, tu, è già tutto pronto. Però io devo montare, devo aprire, certe volte è più storto, certe volte pieno di luci, certe so, sì, ah. e però questa è la sua bellezza. E più qui... Eh, in Italia ho scoperto questa, vedo che tu ce l'hai. La stella di Natale, che è la mia, mia pianta preferita. Io sì, adesso qua. Non, non voglio vedere la mia casa, ma come tu vedi, c'è tutte le parti, tutte le parti È l'albero sì, eh, no, di eh, diciamo: Stella di Natale è un fiore così, così emozionante, con questo colore fantastica. Ecco, e come si dice buon Natale in Ungherese? Allora, Buon Natale si dice Boldo arraciunt Boldo arraciunt, boldo karaccio. Boldoint, e dopo i canti carini che, che, che sono come, come, come adesso i bambini. Guarda, veramente io penso in Natale. Eh, eh, i bambini danno una emozione, i bambini riescono eh, anche dentro magari le situazioni pesanti, ma riescono ad allegrare l'atmosfera allegrare con le loro gioie, con queste cose che aprono i giocattoli, che vedono, sono meravigliato, ah ma questa allora è vero, tutta una cosa stupendo, penso che Natale a <ride> serve questo momento a noi. Sì, sì. quest'anno purtroppo non possiamo diciamo vederci in tanti, però almeno il nostro piccolo facciamo questa intervista per eh, più sì. vicine diciamo. Sia secondo, più me, vicine. secondo me anche se tu fai un mosaico e noi abbiamo parlato adesso, anche se due frasi che che tu scegli e metti insieme queste persone, vedrai che viene una cosa, una cosa, un'allegria e non solamente che quando adesso questo momento che noi siamo, siamo costretti a stare chiusi, siamo costretti di sentire da un'allegria, un'atmosfera, una gioia che tu con questa riescerai sicuramente a trasmettere di, di felicità di tutti quanti. Sei speriamo, grazie. speriamo insomma. Questo era okay. un po' lo scopo di queste, queste interviste. Sì, complimenti, complimenti e complimenti, vedi, la FIDAPA è una cosa... Eh, eccezionale che riesce a unire queste donne, eh, queste donne con grande, grande valore. Grazie. Grazie, sì, grazie Erika Emma. È stato veramente un piacere ospitarti. Eh, io ti posso augurare intanto. Va bene, e spero che ci rivedremo presto. Va bene. Grazie. Grazie e Boldo Boldo Karacoynt <laughs> I'm gonna leave the time